Chiodi Calvario, non c'è Cristo che tenga. Io sono un chiodo, prodotto d'ingegno, un grande sostegno, fisso nel legno e mi do un contegno, ficcato nel muro sento al sicuro o nel pavimento dormendo contento io passo il mio tempo e non mi lamento ma un posto c'è stato che non mi è piaciuto quando m'hanno piantato nel corpo umiliato di un povero Cristo che poi era giusto e dopo si è visto oh ma cosa c'entra Cortina con nostro disco? niente eh. Ragazzi, ho delle foto di Cortina senza le mutande. Buon Natale? Oh, oh cavolo. Io È oh, guarda com'è cambiato flick Ma quando arriva la corriera Io sono un chiodo Giubbotto per moto Portato da certi Beh ragazzi, adesso che è finito il video, possiamo aprire la pizzeria, quella... Ma io mi farei un grappino! Beh, io... non so... Hai dei soldi? Boh! C'è allora... la Corriera? Hai degli spiccioli? Ciao la Corriera? Mm. Andiamo? Mm. Torniamo a Valle? Dai, diamo, va, andiamo a Valle, Dai, torniamo a Valle, ah, dai. dai! Ciao! Ciao! Ciao a chi? Ciao, Ciao al pubblico! al pubblico, scusa! A chi? Al nostro pubblico! Quello che sa che deve acquistare il disco, saluti da Cortina!